Buonasera, popolo, e buonasera, gruppo di eh, Cosset Group Life. Questa sera è una serata particolare perché volevo fare un punto della situazione a che punto siamo arrivati. Siamo arrivati a un punto che piano piano sveleremo eh, la programmazione di eh, Concept eh, Group Life che non è solo Concept Group Life ma è anche un'altra parola la parola esatta è Tenerife Word. Allora, eh, questo video è per tutte le persone che non mi conoscono. Allora, Francesco Gallori, nel 2010, all'apice del successo, abbandonò tutto: lavoro, negozio, clienti e si trasferì alle Canarie e precisamente a Tenerife con tutta la famiglia mia moglie, le mie figlie, il mio cane Chuck che non c'è più è stata una mascotte della parola Tenerife World che cos'è Tenerife World? Tenerife World è un'associazione socio-culturale per l'integrazione degli italiani che in quel periodo numerosi migravano dall'Italia perché i tempi non andavano bene. E aprì un negozio di eh, parruccheria a Tenerife e con la voce di Tenerife Ward sono riuscito a, a, a realizzare 200 video dove intervistavo eh, persone che vivevano nell'isola, nell che imprenditori, persone anziane, come si stava, come non si stava, la pensione, eccetera. Allora adesso io sono tre anni che eh, sono tornato in Italia, sfortunatamente eh, tre anni fa sono rimasto vedovo e non mi sentivo più di stare nell'isola e sono tornato in, in Italia. Eh, la mia famiglia ho, ho avuto la grande opportunità di accompagnare anche mia mamma lisa 96 anni eh, nel percorso de, della sua vita e adesso eh, a distanza di eh, tre anni grazie all'aiuto sembra un paradosso grazie all'aiuto del covid tutto questo eh, disastro che eh, ci ha creato siamo stati tre mesi in casa a meditare tante cose, cosa fare, cosa non fare, eccetera, e occupandomi di formazione da tanti anni nell'ambito dell'allungamento di capelli, ho sempre portato avanti eh, un, una formazione anche online, eh, già vent'anni fa già utilizzavo delle piattaforme molto complicate che le persone non erano abbastanza eh, informatizzate e è stato un, un, un disastro. I tempi sono cambiati, eh, il mondo è cambiato, si comunica in un modo diverso, quindi abbiamo, perché tutto questo non è che lo faccio... Da solo, C ho molte persone dietro che credono in quello che io dico e, e mi aiutano tantissimo. A maggior ragione, questo video è per dare una, una spiegazione un po' più globale. Allora, ehm, se noi guardiamo un attimo, così molto semplicemente possiamo guardare il video. Eh, del portale concept eh, group nel concept eh, group del YouTube eh, noi troveremo mh, tante cose qui in, nel, nella sinistra del, del portale abbiamo eh, l'altro eh, portale eh, che si chiama Tenerife World che fa parte dell'associazione culturale che eh, mia figlia Giorgia Callori eh, sta gestendo già da molti anni con i corsi eh, di eh, formazione guardando bene sempre eh, sul eh, portale eh, abbiamo anche eh, vicino al concert group anche la Tento che è una collaborazione molto stretta con Riccardo Cristino Design che è stata una persona che abbiamo vissuto vari anni in, in Tenerife. C'eravamo premessi che quando eh, saremmo stati eh, in Italia avremmo realizzato qualche cosa e abbiamo eh, realizzato un t-shirt, maglietta, con Gaia. E allora, per chi fosse interessato all'acquisto eh, di Gaia cliccando sul, uh, sul uh, link Tento Shop Online io adesso in diretta con voi eh, vi faccio vedere il, il portale che poi voi potrete eh, visitare eh, con calma eh, perché non è che c'è solamente Gaia ma ci sono eh, quasi 120 eh, tipologie di, eh, eh, di eh, magliette allora io adesso sto guardando che ho cliccato però non mi appare adesso vediamo con queste nuove tecnologie vediamo un po' se Riusciamo a ri... eh, Allora cancello un attimo questa. Condivido lo schermo di Tento. Così facciamo prima. Eccolo. E in copertina voi eh, potrete trovare tutte le informazioni. Eh, perché con la Tento abbiamo tantissime iniziative dove stiamo preparando una t-shirt eh, specifica per, ehm, eh, per eh, concept group live. Allora, proseguendo, vediamo, eh, ok, come tecnologia la prima volta va bene. Ci abbiamo i microfoni settati, Ci abbiamo solamente questo coso, ma è il ritorno che eh, mi dà eh, fastidio allora ritornando nuovamente nel portale vediamo un attimo se riesco a condividere meglio che la rete possa fare degli scherzi allora vediamo eh. intanto se volete commentare qualche cosa siamo in diretta per commentare eh, bisogna dare le autorizzazioni a Facebook ehm, se volete farvi ve, vedere la vostra fotografia e il vostro nome. Se no, senza autorizzazioni eh, potrebbe essere un commento eh, che si vede il commento, ma senza chi eh, l'ha fatto. Allora, ritornando al m, portale Concept Group, che questo portale è il portale dove io ho raccontato tenerife con ehm, 200 video se noi andiamo sulla playlist sulla playlist possiamo scendere e abbiamo queste due eh, playlist sette anni a tenerife e concept group eh, Live. Vediamo un po' che si vede, perfetto. Poi c'è anche la diretta di Manuela, che ieri sera è stata carinissima. Eh, la sua prima diretta è riuscita a rompere il, gra eh, il, il ghiaccio perché ne avrà tantissime. Allora, eh, ritornando al portale, Allora, se noi eh, clicchiamo su... Eh, la playlist, sette anni a Tenerife, adesso io clicco, speriamo che eh, si attualizza, adesso non dovrebbe esserci la voce, ma se c'è la togliamo, perfetto, vedo che... Ok, allora qui eh, questi video che sono 190, eh, vediamo un po', dovrebbero essere 199 o qualcosa del genere. È la mia storia di eh, sette anni 196 video sono molto simpatici perché fanno parte di, uh, di un'epoca passata però è anche vero che tante persone vogliono sempre eh, cambiare vita a maggior ragione adesso dopo che queste grandi difficoltà eh, che ci sono eh, qui in Italia. Però io oggi, questa sera, volevo presentare anche il portale dell'Associazione che lo potrete eh, trovare sempre eh, dal concept gruppo LIFE eh, vediamo un attimo se riusciamo a andare indietro, se no eccolo qua. Ancora riandiamo nella home page, come lo dicono gli americani. Eccolo qui, scattiamo eh, questo e qui in basso abbiamo eh, Tenerife World. Io adesso lo, gli do una cliccadina, Eccolo qua, perfetto. Che cos'è Tenerife? È un insieme di video per scoprire la vera vita sull'isola. L'inviato inviato Francesco Gallori sul luogo di un evento per firmare l'avvenimento al quale assiste. Allora, adesso che il mondo è cambiato e possiamo lavorare in remoto, io lavorerò in remoto anche con Tenerife World, eh, ci sono delle consultazioni con tantissimi amici imprenditori per intervistare anche loro eh, come se la passano come va che, che problematiche che futuro eccetera per proseguire i tre anni che sono mancato a Tenerife e riprendere anche questa trasmissione eh, Tenerife World eh, che cos'è Tenerife eh, nel portale in questo momento eh, potrete eh, trovare tantissime cose se noi andiamo nella playlist di Tenerife World ci sono varie cartelle dal corso di spagnolo di Giorgia, mia figlia Discovery Tenerife le news eh, interviste che adesso che attiveremo, saranno condivise sia nel Sette Anni a Tenerife sia eh, più specificamente nelle interviste di Tenerife eh, World. Poi abbiamo anche eh, Musicando PNL in Canaria, è un reality show eh, per essere felici. Ci sono qualche video interessante, c'è un bellissimo video di una finca all'orotava che ehm, prima di partire eh, volevo creare eh, una comunità eh, contadina per vivere sempre eh, una vita felice ma non è detto perché le cose sono cambiate eh, si potrà riprendere un sacco di attività perché le Canarie sono bellissime e il posto, 23 gradi tutto l'anno, sarà meraviglioso. Allora, proseguendo, vediamo se eh, abbiamo bellezza e beauty. Eh, alle Canarie ho un'altra figlia che è Giada, con la sua attività... Di eh, parrucchieria è una persona affermata anche lei da dieci anni con tanta clientela, però è anche vero che gli italiani che vanno giù sono stati un grande punto eh, di riferimento per tutta la famiglia. Per poi arrivare ad altre playlist che andremo a, ad attualizzare, benissimo. Allora ritornando a me. Ecco, oggi una diretta nuova, particolare. Eh, non è difficile, è buono. Le intenzioni ci sono. Eh, perché? Perché questo mondo è cambiato. Noi eh, possiamo fare qualsiasi cosa anche eh, da casa. Ci sono i nuovi lavori che nascono e ci sono i lavori che muoiono e sicuramente questo del comunicare un qualcosa via internet eh, fa la, la differenza poi io spero che qualcuno commenterà come eh, su concept group live, eh, parliamo di moda di tendenze creatività su eh, Tenerife World parleremo degli stessi argomenti in un posto diverso, le Canarie, dove ci sono sette isole e ci danno l'opportunità di raccontare chi se la passa bene e chi se la passa anche male, perché il mondo è uguale per tutti. In qualsiasi parte tu vada, eh, ci sono persone che si lamentano e persone che non si lamentano. Bene, io credo che eh, oggi sto eh, utilizzando la nuova tecnologia, il mio microfono professionale e la telecamera professionale per prepararmi a delle dirette che andremo a realizzare piano piano ci sono tantissime cose da fare anche perché ancora faccio il parrucchiere, abbiamo un negozio a via Massacciuccoli 23 Roma quartiere africano dove eh, faccio delle dirette e poi le condivido in vari gruppi da se parliamo argomenti di parruccheria verranno condivisi nell'ambito della parruccheria se parliamo anche abbiamo un bellissimo gruppo il gruppo Trieste de, del quartiere dove ci sono 10.000 utenti, e noi cerchiamo come intrattenimento interviste sul benessere. Abbiamo fatto l'intervista con Cericola con Respirazione Consapevole, abbiamo fatto l'intervista con la Chiumenti, eh, l'unica terapeuta eh, premiata, insignita dal presidente della Repubblica. Che opera eh, i Reghi dentro un ospedale. Ma qui avremo occasione di rinvitarla e eh, per altre informazioni. Ci stiamo preparando anche con eh, delle interviste, con degli scienziati, con dei psicologi che ci aiuteranno in questo momento a mettersi nell'atteggiamento di uscire fuori dalla paura perché ce ne accorgiamo eh, tutti i giorni ci sono persone un po' più sensibili che hanno paura a, a fare tutto non solamente ad andare dal parrucchiere ma le vedo imbardate guanti cappelletto mascherina eh, manca poco che si mettono i calzari di eh, plastica per non inquinare l'ambiente però io spero che il nostro governo questo sia mh, sensibile a ad aiutare tante persone perché io posso considerare che potrebbe essere anche un genocidio delle menti già senza soldi la gente eh, sta male però mettiamoci anche a livello psicologico le persone c'è il pericolo che non si possono riprendere più come già avevamo tante malattie eh, depressione, suicidi, eccetera eh, speriamo di non in incentivare noi vorremmo sempre parlare in, in positivo se c'è qualcuno che ha qualcosa mh, da dire mi possa eh, chiamare in privato e vedremo come, mh, come parlare eh, di qualche argomento scottante eh, cerchiamo di non lamentarci troppo e, e, e proseguire eh, questo cammino che stiamo facendo speriamo di riuscirci bene, eh, mi sono dilungato 20 minuti eh, ora io me ne vado a letto perché è stata una giornata veramente veramente molto piena anche perché in negozio dobbiamo sanificare ogni cliente uno sta sempre a fare ginnastica nel senso che il cliente si alza e, e sanifichiamo eh, non, non si può stare in negozio abbiamo messo delle poltrone fuori dal negozio che ci aiutano delle volte a non sforare eh, questa cosa. La piattaforma eh, che utilizziamo eh, la stiamo utilizzando per i corsi di formazione non solamente di allungamento ma stiamo preparando con vari stilisti famosi eh, che eh, sfortunatamente in tecnologia stanno in zero e eh, cerchiamo di aiutare per eh, continuare per il momento noi avremo un seminario il 12 e il 13 luglio con Duilio Torres eh, vediamo un attimo i distanziamenti e speriamo di fare una diretta per far vedere anche come si possono fare dei corsi eh, al chiuso con tutte le procedure che il Governo eh, ci ha dato. Eh, dopo di questo io credo per il momento... Ah, eh, facciamo anche delle consulenze online private per quelle persone che necessitano di rinnovare il loro look perché dal parrucchiere, se volete, ehm, abbiamo dei tempi un pochino un po più stretti e delle volte una chiacchierata così eh, cuore a cuore ci dà un'opportunità di decidere meglio eh, quello che possiamo realizzare nell'ambito della beauty e della bellezza. Bene, ricordo, ehm, andiamo in diretta <coughs> tutti i giorni dal quartiere Trieste eh, africano via Massacciuccoli 23 i miei numeri di telefono li potrete trovare sulla rete e vi auguro buona serata a tutti e ci vediamo domani per una nuova diretta ciao